Benvenuti a tutti Logistics ed Analytics Italia. Nel breve video di oggi vedremo un argomento molto interessante, come si fanno quelle strutture dei documenti praticamente al libretto con i numeri di pagina e di margini interni ed esterni. Noi utilizziamo Writer, è più facile a farlo vedere che, che a spiegarlo. Quelle che sono praticamente le impostazioni tipografiche eh, dei, dei libri veri e propri. Allora noi andiamo nel nostro foglio di videoscrittura, Andiamo nel menu visualizza e diciamo pagina intera semplicemente per far vedere a casa un po' come eh, si costruisce questo documento. Se noi per esempio invadiamo vedete il piedi pagina, noi ci rendiamo conto che viene automaticamente assegnato lo stile di pagina predefinito. A noi in questo caso non ci va bene, noi dobbiamo avere lo stile di pagina a sinistra e destra per fare questo tipo di struttura a libretto. Allora dobbiamo usare questa barra qua, premiamo il pulsante, vedete che viene fuori la barra. E noi con le freccine, con le freccine, vedete, la allarghiamo e vediamo qual è il contenuto. Andiamo all'interno della sezione stile di pagina e noi scegliamo di dare a questa pagina non lo stile predefinito, vedete come è etichettato, ma gli diciamo pagina sinistra e doppio clicchiamo sulla scritta pagina sinistra. Vedete che... Nel piedi pagina viene scritto che questa pagina è praticamente etichettata come pagina a sinistra. Noi adesso semplicemente quello che possiamo fare, se andiamo nel menu inserisci, no? possiamo andare anche nel menu, nel menu layout che lo troviamo in, eh, vedete nel menu inserisci lo troviamo qua inserisci interruzione manuale stranamente nel menu layout noi lo troviamo direttamente qua come pulsante interruzione manuale clicchiamo interruzione manuale per creare un'altra pagina interruzione di pagina ma qual è lo stile ovviamente in questo caso è la pagina di destra lo clicchiamo e facciamo ok adesso se noi riduciamo vedete questa, questa finestra qua la possiamo dopo cliccare ecco e riduciamo un pochino lo zoom noi possiamo dire cliccando qui le pagine affiancate così vediamo più pagine, noi possiamo vedere, se clicchiamo qua vedete c'è pagina a sinistra come stile e qui pagina a destra, allora noi qui andiamo sempre nel settore layout e gli diciamo che i margini di pagina non devono essere di questo tipo, ma devono essere rispecchiati oppure specchiati come dirsi voglia, E andiamo a selezionare, diciamo qui l'interno gli diamo 4 cm per farlo vedere bene a casa e l'esterno 2 cm, vedete che se uno seleziona margine rispecchiato o specchiato o a libretto come dir si voglia il margine non si chiama più sinistra e destra si chiama interno e esterno e vedete che questa sezione che cosa fa correttamente mette il margine più grande a sinistra e quello più piccolo a destra cioè esterno ed interno selezioniamo questa pagina quindi ci deve essere il cursore che lampeggia e facciamo la stessa cosa andiamo sempre su layout e diciamo rispecchiato in questo caso se noi lo raddoppio, clicchiamo noi adesso facciamo, vedete, il margine interno invece a 2 cm e ovviamente il margine est esterno a 4 cm. Ed ecco che vedete ci viene questa struttura libretto in cui non c'è un margine sinistro stretto e un margine destro largo, ma il margine stretto sta all'interno mentre quelli larghi stanno all'esterno. Adesso se io faccio così e seleziono eh, diciamo, il piedi pagina, io posso fare il più, entrare, facciamolo un pochino più grande di modo che si veda a casa, e qui adesso sì che posso fare il numero di pagina interno ed esterno, scrivo pagina, faccio invio, vado nel menu inserisci, comando di campo, numero di pagina, vedete uno? e adesso io lo posso mettere liberamente a destra, perché vedete è svincolato dal, dal numero di pagina della seconda pagina perché è, un è una sezione diversa definita pagina destra. Quindi anche qui devo entrare nel piedi pagina, faccio più, entro, qui diciamogli sempre il carattere un pochino più grandino, da 32. Vedete qui scrivo pagina, faccio spazio, vado nel menu inserisci, codice di campo, numero di pagine ed ecco che io ho praticamente il numero di pagina interno, vedete, scritto in, come nei libri, e ho il margine stretto all'interno e largo all'esterno. E vedete, guardiamo che cosa succede. Ammettiamo che io, vedete, sto continuando no, con l'invio a scrivere il mio documento. A questo punto, se noi vediamo, lui lo fa automaticamente. Vedete, se io continuo a scrivere, noi adesso abbiamo quattro pagine. Diminuiamo lo zoom, guardiamolo, vedete? ha continuato a fare automaticamente lui la pagina interna e esterna perché perché ha capito che abbiamo strutturato il layout con una stile di pagina sinistra nella prima pagina destra nella seconda pagina i margini stretti all'interno larghi all'esterno e abbiamo messo i numeri di pagina all'interno cioè vicino ai margini quindi adesso continuando a compilarlo vedete che non solo fa la struttura libretto con margini interni e esterni da solo ma scrive anche il numero di pagina quindi tutto quello che abbiamo fatto è semplicemente utilizzato nella prima pagina questo strumento questa barra laterale siamo andati nel stile di pagina abbiamo detto che la prima pagina non deve essere predefinita, ma deve essere stile di sinistro e la seconda pagina non deve essere predefinito ma deve essere pagina di destra e poi abbiamo inserito i numeri di pagina dal menu Inserisci, comando di campo inserisci, l'abbiamo messi nella prima pagina a destra e ovviamente nella seconda pagina a sinistra, e poi ha fatto da solo. D'accordo, per inserire numeri di pagina, basta fare codice di campo, numero di pagina. Questo praticamente è il contenuto del, del tutorial di oggi. Grazie a tutti per averlo visto fino alla fine. Spero sia stato utile di vostro interesse. Al prossimo video di Logistics ed Analytics Italia.